Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e, e questo tornati, è il nostro terzo video di fila. Siamo tornati su New Super Mario Bros U Deluxe. Ok, questo, questo display sta andando un po' troppo veloce secondo me. Ma In questa parte inizieremo il deserto delle torte e arriveremo fino al castello. Beh, sarà, sarà perché questi... Vabbè, do, ma c'è di nuovo la cassim perché non abbiamo salvato. Um, sarà perché qui i mondi sono molto più corti. Cioè, questo sembra grande. Sono tre eh, livelli alla fine Eh appunto sono solo tre livelli alla fine perché eh, E poi c'è questo però lì c'è quello, quello spazio lunghissimo Comunque conta che ci sono anche i livelli segreti Vabbè iniziamo subito con zona dei guardaliti Il, il, il livello segreto I Guardaliti intanto abbiamo gli Abbiamo Yoshi. di nuovo Yoshi tieni Anche se il mio era morto Aiuto yeah. aiuto aiuto ora muoio pure io Ah non ci serve in realtà Ehm uh, sì io non me lo prendo il fiore Preferisco la ghianda Guarda posso fluttuare con lo Yoshi E poi, e poi usare Yoshi come boost Esatto Come boost Boost No Ah uh ah, -huh, Marco ha già perso il suo Yoshi E ora perdevo pure la vita Ok Procediamo Guardami Ui. No No la mia ghianda, il mio potere. Tieni, compensa. Ok, dobbiamo entrare in questo tubo molto probabilmente. No, sono le monete sopra ogni tubo, e poi non, non sempre cioè è, è molto più è, è poco probabile che si possa entrare in un tubo. Ok, di qua meno. però dobbiamo andare. Quindi se fai lo schianto a terra. Qui, <ride> lo so. Uh, no, qui stanno solo monete, non ci può essere niente. Aspetta, ci penso io, <ride> easy, <ride> sì, easy, ehm, okay, conta le l'eatbox di Yoshi, credo che conti soltanto per, um, um, ci ti lanciamolo. ho rubato Yoshi, tieni, uh, conta soltanto in verticale e poi lo puoi pure schiacciare, quindi sì, probabilmente è solo per punti, sì, è solo quella della testa praticamente, eh appunto, perché qua è molto facile arrivare con Yoshi, sì, eh, in però però se non avete, se non avete baby Yoshi, scusa se ti parlo sopra, però se non avete baby Yoshi non, non si vede neanche quel punto Parla di cosa dovrei dire No, non devo dire niente Probabilmente se cioè per entrare là dovete o avere la ghianda oppure mi sa che c'è qualche attiva cosa da attivare Pure non mi interessa No, comunque. no, non c'è niente da attivare, lo so uh, Bisogna avere la ghianda oppure baby Yoshi bon. <ride> Utilissimo Yes Ba ba ba. Aiuto Ho aiutato <ride> Ora non soffri più Ok andiamo in top Sopra gli alberi è molto easy arrivarci Sì però aspetta Inbolla Ah no, perché? Perché così arriviamo Ups l'ho mangiato alberi. Guarda mi sono imbollato finalmente ce l'ho fatta E okay, aspetta Basta intralciarmi Qua possiamo molto facilmente arrivare a destinazione Vieni con Baby Yoshi la vita è facilissima Secondo me dovremmo toglierlo a un certo punto No, quando lo perdiamo lo perdiamo <ride> Va bene sono infiniti, ci fanno fare praticamente dei salti infiniti perché sono, sono un casino Vabbè è una meccanica Vabbè. del gioco, finché non lo perdiamo il gioco Anche non... tu ho detto è una meccanica del gioco, anche il ruboniglio è, lo è, è Quale è diversamente, una mo è praticamente mm, la modalità sì, è vero, facile, facile. Baby Yoshi invece tu ce l'hai lì Ce lo dice pure il gioco Ok, qui ecco, ci troviamo meccanica <ride> Si il parla ruboniglio. del diavolo No, in realtà Ruboniglio un ruboniglio in diavolo Dicei Todd Oh che guai, Un tipaccio mi ha rubato alcune cose a cui tengo Ed è così veloce che non, lo fa, non ce la farò mai ad acciuffarlo Ti prego devi aiutarmi No, Ma anche no Todd non Ok ti diversamente dalla ricerca di Todd Di New Super Mario Bros. Wii Questo si può fare in multiplayer L'unica cosa è che non bisogna avere ruboniglio in squadra Ero così affezionato a quelle cose Potrei non rivederle mai più Ah, al momento... Eh, eh, eh, ah, non è il momento di biglionare in giro. Si è diretta verso la prima delle ghiande. <ride> Sei è calmato velocissimo. Oh, quasi mi dimenticavo. I tubi di, sono il mezzo di trasporto migliore quando hai fretta. Are you sure about that? Beh, nella, nella vita reale la gente parla proprio così. Ah, già. No, devo prendere l'autobus. L'autobus è molto più veloce di andare in piedi. Esatto, entrando in tubi... Vabbè, ora abbiamo soltanto due andare... destinazioni. Per qualche motivo su, sul mondo 3 c'è Bowser Jr., perché? Che ci fa lì? Dove lo vedo? il Bowser giù? Vedi. Ok. Va bene, <ride> prima potete trasportarvi a tutti i mondi che avete sbloccato. In questo caso andiamo alla piena delle ghiande. E andiamo a catturare il rubo di leone. Qui Quindi sa che è il livello in cui perderemo Baby Yoshi. Ehm. Um, oggetti. No. No, Sì, interessa. la stella, dai nah. Così si prende veloce Ci può servire per altri momenti Praticamente la stella è uno, uno degli oggetti che si usano molto meno È l'oggetto più inutile in, eh, in poche parole Ok, lo Yoshi è qua, lo È l'oggetto più inutile, però è molto utile nelle gare di ruboglio Meglio che. Meglio se qualcuno di noi lo prenda ah, Ovviamente la, lo, lo sanno tutti, però la musica cambia con Baby Yoshi Aggiungo roba... Aggiungo uno strumento Comunque se state lontani i ruboniglio rallenta... Sono andato lentissimo. Eh, mio lo dio. so. Vabbè, adesso non lo so... Tanto avrò. rallenta il ruboniglio dopo un po'. Lo so, se vi allontanate troppo il ruboniglio rallenta. Se siete troppo vicini inizia ad andare in full god mode. Ok, qua l'abbiamo preso. Comunque mi sa che... Sul baby, lasci con il Ok. Hai recuperato il mal tolto. Grazie un milione. Ecco, prendi. Te lo sei guadagnato. Potrebbe tornare al computer. Oh mio dio. Ok, okay. no, non ho skippato Comunque io. Comunque questa è una ghianda P, praticamente è come una ghianda normale, solo che gli permette di volare all'infinito senza quel. Tipo quella planazione lì sì, che fa dopo aver plano. usato. Ovviamente ce le terremo per le occasioni speciali, cioè al mondo 9. <ride> no, hai spoilerato il mondo 9. Oh wow, come se non si capiva. Comunque un gioco vecchio di, di 30 anni, come che non. Non spoileremo nulla in realtà. Ok, potevo Appunto, non dobbiamo, Uno non dobbiamo spoilare poi però veramente da Super Mario World c'è un mondo nuovo in quasi tutti Appunto, i, ma i giochi qui di Mario. Ma non è uno spoiler. È praticamente una cosa uh, Facciamo la casa del Todd così certo. eh, sprechiamo un po' di tempo perché i, i, le parti sono, sono troppo. No, in poste. realtà la facciamo perché voglio gli oggetti, quello è mm. l'unico motivo. Ok, ricordati. tu ricordati questo Bowser. Io mi ricordo il penultimo. Se tu ricorda l'ultimo, io ricordo il penultimo. Io ricordo tutti, però. Io ci ho già addocchiato, perfetto. Io ci ho addocchiati entrambi. Ok, okay ah, il, il, il primo e il terzo. Questo qua non, non lo dobbiamo toccare E neanche questo. Ok, quindi io prendo questo. <ride> il, il, il blocco intoccabile. Gnee. No, non è. Yeee. Non ho potuto calpestare Todd. Shame. Perfetto. Let's continue. Ok, vediamo qual è l'uno tra questi È il quello a sinistra hai, hai visto la barra del, del no. suono? iniziamo un prossimo Il livello. tuo, il, tuo schiocco di bruchi. lingua Il tuo schiocco, schiocco di lingua è eh, Basta farlo Ok <ride> Ho Vai, distrutto entra. quel margibruco Ok, va bene Oh, comunque prima che me ne dimentichi Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale <ride> È vero per ho molti, preso per molti contenuti di qualità e molto. Beh, di belli. qualità soltanto da, da, da oggi. Da oggi. <ride> Prima facevano schifo. Yes. Però guardateli wow. comunque. Perché siamo comunque noi. E noi siamo simpatici. No, guardateli perché siamo noi uguale simpatia. Guardateli perché siamo poveri e vogliamo la monetizzazione da YouTube. <ride> Anche se non ce l'abbiamo ancora. Quindi, e non possiamo averla per Ricordate ora. Guardate ragazzi che lo facciamo per voi noi non ci guadagniamo niente Veramente, fare io lo, io lo faccio perché mi diverto. non mi interessa di voi no scherzo dai okay. anzi sono felice che ci siano okay, un attimo qui, qui qui qui bisogna andare qui qui qui qui qui qui ah si sì, ok no no un attimo no, pensavo di essere te <ride> sempre la stessa storia pensavo um, di essere te non Vai. voglio abbandonare Yoshi quindi non mi imbollo lo so infatti ti sto aspettando troppo devi muovere yeah! ok Aspetta, andiamo nel primo. Così a caso, ah, come vedi? <ride> ah, vabbè, baby Yoshi è meglio. <ride> ok, qui è molto ah, è vero Qui c'è un altro baby Yoshi. Qui è molto buono. Non c'è qui, in realtà, è al ah, prossimo okay. livello. Ah. Oh mio dio, sto morendo. Aiuto, <ride> Baby Yoshi, aiuta. Uh, vieni qui. Qui c'è una. Uff, uff, un tratto. Uff. <ride> sono caduto Un In tratto intestinale eh, C'è yes. qualcos'altro, no, niente Solo okay. soldi Però i soldi sono ben accetti Ok molto piano Meno male che vi fanno vedere i nemici Bravo <ride> L'ho calpestato due volte E poi sono morto Beh, Qui c'è di nuovo il baby Yoshi Aspettami Perfetto Niente uh, Qui ci dovrebbe essere Ehi. qualche cosa No Eh ah, ecco Perfetto. come si entra? Si entra uh, col potere del salto Veramente si entra con Yoshi Lo so Con Yoshi quello normale non voglio. Uh, uh, aspetta, aspetta Perfetto Però noi possiamo saltare sugli, sui baby Yoshi quando il... Oddio, quanto è difficile Mi sa so che questo è di uscita Fammi saltare, madonna No, è di uscita Andiamo Ah, ah eccolo, eccolo, c'è pure il coso C'è pure il coso Amici, ce l'abbiamo fatta perché <ride> così. <riesci a> <ride> <male. ride> Alleluia. Sono entrato pure io. Per un strano motivo. Forse Yoshi è stato aspirato nel tubo. Che qua è molto facile. Mangiateli quando sono frutti. Così non sì, mi interessa. Sì, vabbè. Fanno io, male. Io, io sono morto praticamente. Presa. Veramente si possono mangiare anche quando sono spinosi. Solo che. Uh... No, intendo non vi fanno male. Niente, lascia stare. Vabbè, comunque abbiamo preso tutto. Quindi possiamo sì, andare. Sì, let's go. Let's crazy, crazy, go, crazy basta cantare no. Tu stai cantando infatti <ride> Lo so appunto Ok dobbiamo entrare nel tubo qua qua sopra Ci l'ha Basta <ride> Guarda come, <ride> come... si sì, è glitchato Lascia stare uh, Lo sai che mi sa che questo ha due uscite Probs eh, allora, se no l'altra sarebbe inutile Infatti era un tubo inutile Lol. vabbè allora uh... no non penso che ci sia un'altra uscita appunto non c'è un'altra uscita perché il... uscita <ride> uh, perché il livello segreto non è mica qui lo so Vai, quindi, inoltre eh... dov'è che ci dovrebbe portare tipo così in giro appunto, tutto appunto non porta a nessuna okay, parte che il prossimo andiamoci. livello ops e qua. caverna dei vampa serbi stavo per dire serbi Cosa? non erano gli swooper no. <ride> sono dei serbi pro vampiri Um, ok <ride> non farti domande neanche risucchiano la vita <ride> loro, loro semplicemente sono dei, dei, dei pipistrelli e dei pipistrelli fastidiosi che ti volano contro ah comunque okay, quindi yit yeet... a questo Yoshi ah ma quelli senso. sono i vampa serpi no serpi si sì. eh, appunto serpi Niente comunque il motivo perché è eh, lì sopra il motivo per, per il quale ho yittato via il mio Yoshi è Guarda. perché perché qui ce n'è uno nuovo, yeee. Perché qui c'è una moneta, ecco eh, nuovo. C'è una nuova feature di Yoshi. Yoshiosa. Uh, ok, da... qua è il primo blocco. Fammi entrare. Mi no, scusa. Perfetto, ecco qui. Uh, facciamo, li teniamo entrambi. <ride> Perché no? Cioè li possiamo portare tutti tanto Beh, vediamo. Sei, sei sicuro? Si possono portare sì, tutti. Si possono portare tutti. Figo. <ride> cioè, tecnicamente potremmo portarci anche tre Yoshi alla volta. Eh. Perché non abbiamo tre giocatori Quindi Mattio, è il tre massimo. Yoshi a volta Davvero e eh, 4 No Quattro sì No no no Perché esistono solo tre tipi E se ce ne sono due dello stesso tipo ritornano solo in uno okay, aspetto, Quindi ogni volta che inizieremo un livello Ci saranno 4 Yoshi davanti No Forse sì. non lo so E comunque che facciamo un po' di backtracking because non mi ricordo eh, No no, Qui abbiamo preso la, la prima Quindi non ci interessa più Ah uh, quando shakerate il controller <ride> scecherate. Stordite anche nemici tipo così E poi lo potete mangiare Ok procediamo Andamo no. no, frate No Non parlare così Siamo di vanno An vedi Lidi Mi stai a mangiare Tutte le Marco manifeste oh, Questa è una citazione No c smettila. se la capite siete bravi Non la capirà nessuno che No no aspetta io non ho le cuffie Non ho niente eh, no, non mettere pausa, tanto l'ho già fatto Ok Non sento neanche con queste cuffie Queste cuffie fanno schifo Vabbè, lasciamo stare eh, Siamo tornati, non... tornati dopo il taglio eat, eat, eat. Ah, non abbiamo, abbiamo tagliato prima no. Sì, che abbiamo tagliato No senza abbiamo tagliato quando io stavo mettendo le cuffie Sì, che abbiamo tagliato Cos'è che non sento niente? Guarda, se fai così Ah, ancora eh, Comunque mh... È inutile portarsi lo Yoshi Dorato no, dappertutto. No, no, no, okay. Perché quello fa luce. E cosa ci serve fare luce nei livelli eh, con la luce? So. Vieni qua c'è un fungo. Non i funghi fungo che non si può. Pure ha... lo Yoshi Dorato si mangia... Non gli è dorato, è di luce. Sì, si mangia tutti, si mangia gli amici ah. Che cosa credi? Tranne quello l'altro. Tutti se li mangiano. No, l'altro no, me lo ricordo. Oh mio oh, dio. No. Ma non vuoi sapere più di me di, di sto cosa. Lo so. Vai. Uh, che dici oh mio dio? Eh, pensavo fosse difficile. Tipo roba con i cupa e cose boh. del genere. Invece no. Era una cosa normalissima. È strano non sentire niente. Gli... Andiamo avanti, non ci interessa. Ok, che vediamo. Qua si può entrare? Non penso. No. È vero, non si possono mangiare i brust. Però io posso stordirli con questo. Vedi che quello di luce ci può servire in certe situazioni. Sì, però se, se abbiamo scelta dobbiamo prendere quello rosa. È ovvio. Non <ride> ci interessano le monete. Tanto, Vabbè, sì. guarda, siamo vicini con le, le vite. Secondo me io non faccio nessuna continua. Quello che ti vogliono far credere. Fare una compilation se, se, di, di continue quando... Eh, tipo secondo no, me non farò nessuna nell continua nell'ultimo episodio nell due crediti e ora una compilation di continuità guarda no non la fa proprio la luce ok via è inutile <ride> mi hai dato un boost enorme e io sto ancora scendendo non è che ti ho lanciato uno yoshi in faccia non so come farlo andata ma sono messo possesso. al contrario Ah, ora ha senso. Ok, però comunque non sento niente. La <ride> Fanno schifo comunque queste cuffie? Si, sì, tutto nero su bene Ecco, non si sente. Ah, sì, si sente solo sul sinistro, quindi andiamo. Perfetto, prossimo livello e ultimo livello della parte torre delle pietre mobile. <ride> mobile. <ride> Il primo, il no. primo smartphone dei Yoshi come, come sempre i baby Yoshi non possono entrare Ma noi sì E per questo procederemo Però potevamo tenercelo cioè, quello di luce Tanto per mostrare i due no, baby Yoshi arriva. in azione I don't care Ok It's not important <ride> Comunque quei baby Yoshi ci dureranno per sempre Ah certo Finché, non, finché tutti e due non moriremo nel livello Ah, è vero Yit! Possiamo morire oh, Siamo no. degli esseri viventi Vabbè, non succederà per il momento Tipo nel mondo 5 forse avremo la prima di Ah, è vero, quelli si uccidono insieme Quelli si uccidono insieme Eh sì, nel senso Vai, veloce, ecco, eh, no, non posso più passare No, dai Bene, andiamo Ti volevo bloccare con la panciata No E <ride> uh, ora, ci sono gli spike top Pensi che mi importi? Io possiedo poteri Ok Ok abbiamo perso la moneta stella Dov'è? Uh, più avanti probabilmente uh, Un attimo Oh you sure about sì. that? Abbiamo la stessa vita Cosa fai? Perché? Perché, vai a perché lo vai? Non lo so Dovrebbe servire a qualcosa Non dovrebbe Che non lo fa appunto uh, Comunque mo c'è il uh, checkpoint quindi dallo a me uh, Vado io? Vado io? Ok niente, niente di nascosto Lì si potrebbe pure andare per Non so perché lì c'è lo spazio vuoto Dove? <ride> lì Serve per salire nel caso Vuoi salire nel caso Comunque ho mosso il monitor un casino ora Ho notato No, no <ride> Perché li ho presi solo io? Allora, non ciao, sapevo ciao, neanche Marco. che ci fossero qui Cos'è quel tubo giallo? Uh, credo che si possa prendere con un tubo oh. Oh. Ah, Oppure di uscita O qualcosa di più avanti Sarà Probs di uscita, non lo so Dai Marco, vieni, ti sto aspettando Com'è che si è rotto quell'altro? Si, sto aspettando Oh, wow I wait no one oh mio dio vediamo se c'è qualcosa qui comunque no no guarda guarda lì, qui c'è qualcosa cosa te lo fa pensare uh, c'erano delle monete che sono entrate lì okay, che le vedi scusa ti stavo per uccidere no non mi fa entrare uh, ok cioè quindi quelle monete ah scusa Uh, quindi le mo le quelle monete non significano no, niente. Eh, non se sia... sempre... Oh guarda, guarda, io mi glitcho sul muro. Lo fa, sem lo fa sempre. Probabilmente ah. o oh, è qua da qualche parte. Ah, qui. No, ma qui, qui ci sono vari tubi. Quelli Aspetta, che Aspetta, non flippare, non flippare niente. Vedi, si può fare molto più facilmente così. <ride> no, non è vero. Dai, vieni, flippiamo. Anzi no, perché lo stiamo facendo? Dobbiamo cercare la, la terza moneta stella Ma va, andiamo Aspetta, forse è ancora qua Vediamo Grazie per avermi aspettato Ok, andiamo No, no, no, dai, dai, dai Aspetta, adesso è uccidere di Tartosso almeno Bye bye Tartosso So long Tartosso No So long King Bowser Si sì, no. dice così Ah, well yes but actually no, no. monkey fungo, fungo, fungo il fungo il fungo il fungo No Bleat! Ok uh, fallo tutti prego Ah è vero Don't you worry Marco It's a easy Forget Vedi about it. Vedi quanto me. è facile No Non è facile Lo è fidati Guarda qua Easy Easy! Sì, ora lo devi fare due volte però E eh, vabbè, capito. Non mo' cade uh, Più avanti, bravo No. Aspetta, bro. devo prendere il tempismo con okay, la caduta bene. dei cosi Ho oh, fatto Bene, ora posso andare Aspetta mo' <ride> Ok Aspetto che respawni, sennò è un mezzo casino Tanto alla fine l'importante è non muovere il coso Non lo muovere, non lo muovere Non lo muovere sì, non muovo niente, vai. Sto pure qui. Vai. Soggiamo il tempismo giusto. Posso andare io che sono no, più sossificabile. No, no, no. E aspetta. non dovrei avere tutte quelle vite che non ho mai avuto il New Super Mario Bros. Super Aspetta. Il uh, New Super Mario Wii Bros okay, Wii. Ok, no. Aspetta, aspetta, ho un'idea. Ho sbagliato. Andiamoci. Ho sbagliato a eseguirla. Puoi spingere ah. quel, quel fungo più vicino, con la bolla, no? No. Ok. okay Posso aspetta andare? Vado io, vado io. Fermo però che mi confondo Oh no ok Dai veloce <ride> uh, Respawn e faccio io Aspetta vado io con l'invincibilità uh, Ok Entra, veloce, entra, entra, entra, entra Ok, ora speedranniamo e sconfiggiamo il boss velocissimi Che probabilmente non ce la faremo mai In <ride> abbiamo molto più, più tempo che, di cui ne abbiamo bisogno mio che lentezza vai, vai su quello su quello su quello a destra a destra più a destra ma ah, che okay. me ne importa io uso i miei metodi i miei metodi vorresti dire ok uh, uno, uno fa vai, vai ok aspetta vai niente qui hai ah, più che abbastanza tempo per prenderlo ci dai il bonus di tempo? No. no. Tanto ne abbiamo abbastanza, non ti preoccupare. 45 secondi? Ah, è vero, boom, boom. Bene. Tu pensavi che fosse Bowser alla no, fine? No, mi confondo sempre che in, in, in quello della Wii ci sono i Bowserotti comunque. Ok. Ok, questo è definitivamente più fastidioso da dilare. Però è comunque facile. Dai, dai, basta basta, basta colpirlo la prima volta e poi si spawn kill ogni volta. Vai via. Ok, easy. Alleluia. Easy. <ride> abbiamo tutti e due 31 vite. E 32 di tempo. Bri, bri. Guarda, mi sta avvenendo un infarto. Basta! <ride> Ed ecco qui, ancora il baby Yoshi, <ride> quasi alla fine <ride> del mondo 2. Che abbiamo Quindi, preso all'inizio del mondo 1. Nella prossima fare. parte di New Super Mario Bros. U Deluxe, Sconfiggeremo finiremo. Roy. No, finiremo il mondo 2 e eh? sconfiggeremo Roy. No, non è Roy e Morton No, è Rui Roy in Wii No, è Morton eh. E ora Magic Coop fa il coso E ora Magic Coop fa il coso Tornado nero Smettere di cantare Yoshi's Island No, non devi... questo non è Yoshi's Island Quindi non cantare Lo so però le fa quando Basta, fa le magie Quindi salviamo quindi ci vediamo alla prossima parte A presto, ciao